Finiamo sul tema dei rifiuti, degli impianti di smaltimento. Eh, qualche giorno fa l'assessora Priolo ci parlava del fatto che questa regione è, eh, secondo il suo punto di vista, autosufficiente sui rifiuti eppure ad oggi eh, sul tavolo c'è una richiesta di ampliamento della discarica di Castelmaggiore che doveva essere chiusa già da qualche anno e che nessuno, nemmeno il sindaco, pare voglia contrastare. La discarica di Imola che meriterebbe un capitolo a parte dove addirittura avete chiesto una consulenza a un noto avvocato per farvi dire che bisogna andare avanti con la sopraelevazione nonostante il parere contrario del MIBACT barra soprintendenza e del Comune. In questo contesto si inserisce una vicenda di cui i nostri giornali non hanno parlato, ovvero l'ordinanza della Presidente Santelli della Regione Calabria per esportare per tre mesi i, propri, i rifiuti della propria Regione. Dove andranno questi rifiuti? In Emilia-Romagna. Si parla di 300 tonnellate al giorno perché era ambiente pare abbia partecipato e vinto eh, questo bando e allora siccome eh, appunto i nostri giornali della nostra regione non ne hanno parlato e quindi non ci sono informazioni in questo senso io chiedo alla regione intanto se è conoscenza di questa vicenda quali sono le tipologie di rifiuti che verranno importati in questa regione in quantità in quali quantità e per quanto tempo in, e soprattutto in quali impianti andranno ma eh, la cosa a cui eh, tengo di più sapere è se la Regione intenda opporsi all'ingresso di camion stracolmi di rifiuti nella nostra Regione. Grazie consigliera. Risponde l'assessore Priolo. Prego assessore. Assessore Priolo. Eh, ok, Ho, avevo già letto tutta la, la risposta ma non mi si sentiva, riparto da capo allora. Sì, grazie. Ok, grazie. Allora, eh, volevo dire alla consigliera che rispetto alle informazioni che ovviamente abbiamo assunto, i rifiuti assegnati ad Erambiente nell'ambito della gara a cui era partecipato e di cui la Regione non era a conoscenza perché non è dovuta ad essere a conoscenza in quanto trattasi di rifiuti speciali che sono a mercato libero, comunque sono per un arco temporale di 30 giorni e non di 3 mesi, come è scritto nell'interrogazione, e eh, delle quantità che la consigliera ha citato... Anche un grammo saranno conferiti agli impianti ubic ubicati in Emilia Romagna, cioè noi non importeremo assolutamente niente all'interno dei nostri impianti, all'interno dei nostri confini rispetto a questa gara. Eh... Per quanto riguarda la discarica di Castelmaggiore, di cui ha parlato la consigliera, eh, vorrei specificare che l'impianto eh, non è di Air ambiente ma di ASA, eh, quindi a, a, azienda servizi ambientali, è un'altra compagine. Quindi volevo, vorrei come dire, essere come dire, caustica nel dire che è una vicenda che probabilmente i nostri giornali non hanno citato perché non ci riguarda e quei rifiuti non arriveranno da noi. Grazie assessore, consigliera Piccini. Grazie, presidente, prendiamo atto eh, delle informazioni della collega Priolo, rimarcando che insomma, eh, come dire, se dovessero essere, se dovessero come dire arrivare qui o meglio se dovesse capitare mi aspetterei dalla regione lo stesso trattamento che avete avuto con i rifiuti di Roma che eh, come dire, rispecchiano l'incapacità di, di queste regioni di eh, pianificare anche la gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda la discarica di Castelmaggiore, l'assessora si sofferma sulla proprietà dell'impianto dell eh, e non mi dispiace che invece non, eh, non tenga a rimarcare come sia inopportuno continuare ad ampliare questa discarica che doveva essere già finita. Non si sofferma nemmeno su un problema che riguarda la discarica di Imola su cui la Regione, dove invece ha delle responsabilità e delle competenze, eh, vuole eh, assolutamente andare avanti con l'ampliamento e anche questo è un dato, eh, è un dato. e tra l'altro chiedendo anche delle consulenze per farsi supportare in questo, in questo percorso. Io mi auguro che la prossima amministrazione voglia mettersi sulle barricate proprio per fermare, eh, per fermare la sopraelevazione ed evitare anche eh, l'ampliamento di questa discarica, perché davvero sarebbe paradossale che l'assessore che parla di autosufficienza di questa regione, questa autosufficienza sia utilizzata per continuare a importare rifiuti in questa regione.